Visto che ti che hai parlato di svuotamento dei centri storici, di questa forza grossa delle multinazionali e della grande distribuzione, noi alla Camera abbiamo presentato una proposta di legge che verrà discussa tra il 7 e il 14 ottobre che si occupa proprio di questo tema. Visto che il nostro tessuto, come dava benissimo il dato eh, poco fa, siamo al 98%, la piccola e media impresa rappresenta il 98%, è un caso, cioè l'Italia è un caso particolare, non è così in tutto il mondo, cioè noi viviamo con la piccola e media impresa, una piccola e media impresa fa vivere tutta una famiglia intera, è una cosa bellissima di socialità, è veramente bella la nostra, la nostra nazione, Monti con la liberalizzazione delle aperture domenicali ha fatto un favore alla grande distribuzione, perché si è, venduto, si è venduto dicendo che sarebbero aumentati i consumi, i dati statistici ad oggi dicono che i consumi non sono aumentati ma si sono spostati nel fine settimana, favorendo chi? la grande distribuzione e i suoi amici perché sono, distribuzione e sono i suoi amici, quindi tenete state attenti perché dal 7 al 14 avremo la possibilità finalmente di regolare le aperture domenicali, demandarle alla regione e evitare che la grande distribuzione resti aperta tutte le domeniche prendendo il mercato alla piccola e media impresa che è il nostro tessuto produttivo. E... Mi veniva in mente ora anche un discorso, cioè eh, perché dà tanto fastidio quel 98% di piccole imprese? Perché quel 98% di piccole imprese non possono essere gestite. Cioè, mh, perché si parla da tanti anni di accorpamento, di allargare soprattutto le, le piccole imprese, di farle diventare medie? c'è una tecnica proprio per levarle di mezzo perché sono scomode, perché noi abbiamo dimostrato nel corso del tempo che le nostre piccole imprese erano centri di eccellenza, allora se questi centri di eccellenza non sono controllabili, non sono controllabili ovviamente fanno dei danni a livello di concorrenza estera. Ora poi dico anche un'altra cosa, eh, io sono no, contrario all'euro di più. di più perché sono contrario all'euro. Non perché mi sono svegliato una mattina e l'euro mi sta antipatico, ma semplicemente perché oggi noi abbiamo un mercato unico dove ci sono delle differenze abissali. Noi paghiamo il 70% in più degli altri della media europea l'energia elettrica. E l'energia elettrica è una delle prime voci di spesa delle nostre aziende, tu lo sai. Il costo del lavoro è il doppio delle, della media europea. La tassazione, noi siamo quasi a una tassazione reale del quasi il 70%. Eh, a, appunto, noi abbiamo il primato, cioè. Come si può noi, si parla tanto di concorrenza, no? si apre alla competitività, no, noi bisogna aprire alla cooperazione, la competitività è mettere gli uni contro gli altri, è esattamente quello che il libero mercato fa, ma questo non è un libero mercato, loro parlano, mettono la parola libero e se ne lavano le mani, ma questo è un mercato truccato, dove le regole sono truccate, semplicemente perché? alcuni paesi beneficiano di alcuni privilegi che noi non, non abbiamo grazie alla moneta unica europea. E quindi come possiamo noi competere con qualcuno che mettiamo, facciamo 100 metri, qualcuno parte da, da 50 metri e qualcuno da meno 50 e noi siamo a meno 50, chi arriva prima secondo voi? Allora, com'è possibile pensare un qualcosa se prima non abbiamo creato un substrato culturale di cooperazione fra i popoli, questa è l'Europa unita, non è l'Europa unita perché abbiamo una moneta comune, la moneta comune è esattamente un mezzo per, di, eh, sovra, soprattutto per togliere sovranità, per togliere e per eh, prevaricare gli stati, questo è quello che stanno facendo adesso. Poi sull'euro voglio dire una cosa Scusate poi non parlo più Ma mi, mi diranno Anche sull'euro mm, La questione qual è? Quando eravamo paesi differenti Non uniti, non con una moneta unica Nel momento in cui l'Italia perdeva, perdeva mercato, la propria moneta perdeva mercato e questo perdeva valore e questo cosa permetteva? Permetteva all'Italia di essere più competitiva con i propri pezzi all'estero, quindi nel momento in cui si è pensato la moneta unica a una Unione Europea non si è pensato a uno strumento che permettesse eh, una differenziazione di eh, valore dei paesi, dei paesi che ne facevano parte e questo ha causato appunto differenza tra paesi come la Germania che vanno a milioni di chilometri orari e paesi come l'Italia o la Grecia o il Portogallo che in questo momento vanno a 10 chilometri orari, questo è uno dei grossi problemi appunto della moneta unica. volevo chiedere a Pierluigi appunto di questi strumenti che noi possiamo avere di che cos'è Arcipelago, di che cos'è lo SCEC, di che cos'è l'emporio territoriale Andiamo un po' e poi si deve far fare un po' di domande una cosa velocissima eh, per ancorare al territorio la ricchezza noi utilizziamo eh, un sistema di scambio che si accompagna all'euro eh, l'euro diventa ovviamente eh, ci ha impoverito del potere di acquisto, noi lo incrementiamo con quel mezzo di scambio eh, che naturalmente noi chiamiamo eh, buoni della solidarietà che cammina, che è lo SCEC, eh, è uno strumento come tanti altri eh, che serve per ricostruire il tessuto fra comunità e imprenditoria locale. Naturalmente non, non è un, un qualcosa che eh, chiude, eh, ma è un qualcosa che è a carattere nazionale, ma ovviamente privilegia prima le, le comunità locali e poi le interazioni fra le varie comunità locali. Eh, questi sono, sono piccoli eh, strumenti che però servono tantissimo per ricreare quel tessuto che ci preparerà a quella crescita dei eh, eh, prossimi anni. Eh, ora, hanno ragione, la, eh, il fondo l'abbiamo toccato e probabilmente ora, quest'anno e l'anno prossimo, ci toccherà consolidarlo prima di poterci risollevare. In questa fase, eh, tenete presente, due anni sono lunghi: molte aziende continueranno a chiudere, eh, sempre di più, eh, e quindi noi dobbiamo quanto più possibile sostenere. Con i nostri soldi le imprese locali. E ovviamente ci sono dei modi per farlo, ci sono dei modi soprattutto per rimettere in piedi quei settori che sono totalmente scomparsi. L'agricoltura oggi chi fa l'agricoltore è un eroe, è veramente un eroe. Sì, sì, no, purtroppo solo in Italia. E questo però guardate, da una parte noi siamo in una situazione che è veramente peggio di così, io credo che la storia, storia del, del, dell'Italia anche non unita eh, a, non l'ha mai, mai vissuta, eh, però potrebbe essere eh, veramente l'occasione per eliminare tutte quelle storture che la nostra Italia ha, ha, ha accumulato grazie anche io stavo leggendo il libro di Giovanni Fasanella una lunga trattativa e ve lo consiglio eh, perché è la storia della mafia eh, e questo libro insieme poi al, al libro di Imposimate 55 giorni eh, dice perché lo citi eh, parlando di economia perché sono due libri eh, che ci dimostrano quanto l'Italia sia sempre stata una colonia e mai eh, un, un paese libero eh, quanto il potere sia sempre stato eh, in collusione con la mafia, quanto il potere sia la mafia, specialmente negli ultimi anni, Ecco questo ci impone anche uno scatto morale, cioè, nel senso, ora ci dobbiamo alzare e dire tutti: basta, basta di questo stato di cose, basta di queste collusioni, basta di queste parole senza sostanza. Noi dobbiamo cominciare a partire da noi stessi, ricominciare a prendere in mano le redini del nostro destino. E lo possiamo fare solamente se tutti insieme i componenti di una comunità cominciano a collaborare con le proprie imprese. Cominciano a, sost a, a, a sostenersi gli uni con gli altri, cioè, questo ragazzi non è un discorso cristiano. Un discorso, no, è un discorso che, senza il quale, mh, quando si ripartirà, probabilmente a quel punto si ripartirà con le regole che ci avranno dato da fuori, e allora non solo saranno. Eh, danni per tutti, ma sarà un, uno, una maggiorazione di una, di una situazione che è già pessima. Allora o ribaltiamo questa situazione a nostro favore, potrebbe diventarlo veramente a nostro favore, semplicemente perché l'Italia è sempre stata, la banca le abbiamo inventate noi, il sistema finanziario lo abbiamo inventato noi. Noi abbiamo inventato, nel Rinascimento abbiamo inventato quello che era la scienza, la tecnica tutto quello che noi abbiamo portato poi è stato a beneficio di tutta l'umanità che ha seguito quelle strade, oggi noi siamo ancora, perché ci sono delle eccellenze, io collaboro con Daniel Tarozzi per quanto riguarda l'Italia che cambia, Daniel Tarozzi è un giornalista che è ha, ha fatto sei mesi in giro per l'Italia con un camper e è andato a trovare tutte quelle realtà di cui i giornali non parlano, ma sono comunità che si stanno rimboccando le mani, che stanno recuperando dei terreni eh, incolti, stanno facendo del, il senso di comunità la Val di Susa, eh, tutto quello che ovviamente costruisce una comunità nazionale. Allora questa Italia probabilmente è quella su cui si fonderà la ripresa se noi riusciamo a sostenerla e se, soprattutto se riusciamo a connetterla in rete, a metterla in rete, quindi questa è una delle, delle azioni che è imprescindibile non prenderla in considerazione, non aspettiamoci le soluzioni dall'alto ma cominciamo a farle noi dal basso e questo è il lavoro che dobbiamo fare a cominciare da subito. A questo punto, considerato anche l'orario, io inizierei con le domande. Se volete fare delle domande, c'è Alberto che vi porta il microfono.